Buongiorno a tutti, Buon, ehm, abbiamo oggi qui con noi Vittorio Agnoletto che ringrazio a nome dell'associazione Sottosopra e volevamo fare un po' un punto su quello che è successo sulla vicenda coronavirus dall'inizio fino a questi giorni. Eh, parto subito con una domanda forse un po' ampia, però volevo chiederle secondo lei che cosa non ha funzionato nella gestione del coronavirus. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Eh, abbiamo preparato un lettino per trascorrere la notte? <ride> Beh, magari riassumendo, così mi rendo <ride> conto che ci sono molte cose da dire su questa cosa, però. Allora, eh, proviamo a fare un riassunto dall'inizio fino alla situazione attuale. Allora, prima di tutto, esiste il, eh, lo, una finestra d'opportunità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità la chiama così. Cos'è la finestra d'opportunità? È il periodo che intercorre dal momento in cui in una zona del mondo si viene a scoprire un nuovo agente infettivo e si arriva a conoscere le modalità di trasmissione di questo agente infettivo, a quando questo agente infettivo compare in un'altra parte del mondo. Allora, tra questi due tempi c'è lo spazio a disposizione dei governi e delle istituzioni per prepararsi a ricevere questo nuovo agente infettivo e quindi per organizzare la società, le strutture sanitarie, eccetera, a eh, fronteggiare, a bloccare l'arrivo del virus o comunque a ridurne l'impatto. Da un punto di vista sanitario, medico-sanitario, perché io parlerò di questo, perché questo è il mio specifico come professione, in quel lasso di tempo, che è stato superiore a un mese, praticamente non è stato fatto nulla. Al di là degli interventi relativamente al blocco degli aerei che arrivavano dalla Cina, peraltro senza bloccare i passaggi attraverso gli hub intermedi, ma comunque sul piano sanitario nulla è stato fatto. Così è accaduto che quando il 21 di febbraio a Codogno è stato individuato il primo caso ufficiale di eh, coronavirus, tutto il mondo eh, sanitario, l'organizzazione sanitaria e il mondo politico si sono trovati totalmente impreparati a fronteggiarlo. Che cosa è accaduto? Per esempio, eh, una delle prime cose fondamentali sarebbe stato quello di mettere immediatamente a disposizione un numero di telefono dedicato a queste nuove infezioni in modo tale che le persone che ritenevano di poter avuto questa infezione o che volevano semplicemente avere informazioni potevano telefonare il numero dedicato senza dover telefonare al 112 che è il numero per tutte le emergenze che non può subire un sovraccarico incredibile di persone che chiamano per una situazione che non è di emergenza eh, nei termini di minuti o ore. Voi dovete considerare che il 112 viene chiamato anche da chi ha un infarto e ha bisogno immediatamente di avere un'ambulanza. Quindi questo è stato il primo errore. I numeri dedicati vengono, eh, vengono individuati in una fase molto successiva e a questi numeri viene dedicato personale non in grado di rispondere al numero di richieste seconda questione il virus è come una possiamo immaginarlo una grande onda che arriva dal mare e che rischia di andare a schiantarsi sulla spiaggia dove ci sono i bagnanti gli ombrelloni i bambini che giocano allora bisogna costruire una prima linea di frangiflusso che serve per rompere Quest'onde far sì che quando poi l'onda arriverà arriva avrà un impatto minore, quindi non distruggerà tutto. Questa prima linea è costituita da varie strutture che la nostra sanità ha o dovrebbe avere. E allora adesso io sposto un momento, il ragionamento e gli esempi sulla regione Lombardia, che è stata la, la regione maggiormente coinvolta e che ancora mh, oggi, mentre noi parliamo, ha il 50% dei decessi e poco meno del 50% delle nuove diagnosi che vengono fatte ogni giorno. La prima linea di questo uh, frangiflusso avrebbe dovuto essere la rete di medici di medicina generale, quelli conosciuti normalmente come medici di famiglia o come medici di base, che è una rete che ci invidia tutto il mondo. È l'eredità migliore che noi abbiamo della legge di riforma sanitaria l'833 del 1978 che istituiva il servizio sanitario universale. Non dimentichiamoci che i di medici di famiglia sono iscritti tutti i cittadini italiani, tutti gli immigrati regolari e tutti i minori immigrati irregolari. Questi medici possono avere un quadro complessivo dei loro... Pazienti dei loro assistiti, possono avere dei dati anamnestici, hanno una cartella clinica, spesso conoscono anche le dinamiche interno alla famiglia o almeno in parte e sono ovviamente il punto di riferimento primo per la popolazione. Questi medici andavano informati, preparati e andavano muniti degli strumenti fondamentali quali i dispositivi di protezione individuale, cioè la mascherina. Questi medici in regione Lombardia sono stati abbandonati totalmente a se stessi. Possiamo fare tanti esempi. Abbiamo detto che il primo caso diagnosticato è del 21 febbraio a Codogno. L'ATS, che sarebbe l'ASL, noi in Lombardia le ASL si chiamano ATS, ma comunque è la stessa cosa. La prima mail che arriva ai medici di famiglia da parte dell'ASL ATS è datata. 2 marzo e dice che il giorno dopo, nel pomeriggio, questi medici potranno andare a ritirare le, ma le mascherine, eventualmente i guanti i e i, i camici monouso. Il giorno dopo, quando questi miei colleghi andranno per ritirarlo, scopriranno che verso la fine del pomeriggio questi strumenti di protezione sono ampiamente razionati perché sono praticamente terminati. E quindi dal 21 di febbraio al 2 di marzo non hanno ricevuto. Nulla, nulla. Conseguenza è stato che un gran numero di medici di famiglia si è infettato. Con la conseguenza che da un lato non ha potuto più lavorare, dall'altra parte ha rischiato di trasmettere l'infezione ai propri pazienti. Non solo, questa rete di medici non ha ricevuto neanche le informazioni su come doveva comportarsi rispetto ai propri assistiti. Per esempio l'indicazione di non far venire le persone in ambulatorio, oppure di suddividere gli orari in cui ricevevano le persone che ipotizzavano di avere il Covid rispetto alle altre persone. Cosa suggerire per telefono? Quali consigli dare? Niente. Abbandonati completamente a se stessi. Seconda questione. Eh, esistono, ormai sono abbastanza conosciute, se ne parlate in queste settimane, le eh, linee guida sulle indicazioni per le misure di precauzione universale individuate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità rivolte a tutto il mondo sanitario, che alla fine dicono una cosa molto semplice. Se devi andare a visitare o se viene da te per essere visitato in una fase di epidemia una persona di cui tu non conosci la condizione, non sai se è stata infettata o se non è stata infettata, tu devi comportarti come se quella persona fosse stata infettata. Devi prendere le precauzioni universali. Ovviamente su questa indicazione dell'OMS, le regioni, l'ASL, la TS, eccetera, avrebbero dovuto in tutti questi anni normalmente lavorare, dare l'informazione, fare corsi di formazione, distribuire gli strumenti di prevenzione, in regione Lombardia queste linee guida erano praticamente totalmente ignorate. Ecco che la sera del 21 di febbraio, noi veniamo a sapere poche ore dopo l'individuazione del primo paziente positivo al Covid, veniamo a sapere che ci sono già una parte del personale sanitario, alcune persone del personale sanitario, alcuni medici, che si sono infettati proprio lì a Codogno. E non solo, che l'infezione è stata trasmessa anche ad altri cittadini che erano ricoverati per altre patologie. Allora, non è normale che una di fronte a un'epidemia a un mese e mezzo, anzi ormai a più di due mesi, a quasi due mesi di distanza da quando si è conosciuto il caso in Cina, da più di un mese da quando si conoscono le modalità di trasmissione dell'infezione, non è normale che una grande quantità di medici e di operatori sanitari si siano infettati. È una cosa assolutamente inaccettabile. Significa che tutti questi programmi di precauzione non sono stati utilizzati. Terza questione sempre rispetto alla prima linea. Eh, noi dovremmo avere delle unità di assistenza domiciliare che una volta che i medici di famiglia hanno individuato delle persone che possono essere colpite, state colpite dall'infezione, queste persone inizialmente per tutta una prima fase e fino in fondo se poi la patologia non evolve, possono essere assistite a casa. Allora ci volevano le, le USCA, che sono le unità di assistenza domiciliare, in questo caso rivolte direttamente ai pazienti covid positivi. Nulla di tutto questo. Assolutamente. Le USCA verranno attivate in Lombardia oltre un mese dopo il 21 di febbraio e in un numero talmente risorio che servono a ben poco. Fino a pochi giorni fa i sindaci della zona di Milano e Lodi protestavano perché di fronte a un numero ipotizzato di 65 USCA, e siamo già alla fine di aprile e arriviamo ai primi di maggio, ne erano presenti meno di 10. Queste unità devono fare assistenza domiciliare e insieme al medico e medicina generale, quindi eh, in, a, alternandosi e coordinandosi tra di loro, quando vanno a visitare un cittadino che ha ipoteticamente questa patologia, cosa dovrebbero poter fare? Beh, prima di tutto la diagnosi, quindi possibilmente il tampone o indirizzarli in un posto a fare il tampone. Secondo, prestare la prima assistenza, il che vuol dire poter misurare l'ossigeno nel sangue, poter eventualmente disporre o procurarsi una bombola per l'ossigeno. Sì nulla di tutto questo nella loro disponibilità adesso qualcosa le usca in questi giorni quindi che cosa è accaduto? che questa prima linea è stata totalmente travolta dall'onda perché mentre l'onda avanzava per rimanere nella metafora qualcuno che stava sulla spiaggia ha preso dei picconi e ha cominciato dall'altra parte da parte della spiaggia a picconare questa prima linea e a distruggerla e questo è l'operato della regione Lombardia. Un operato che si è realizzato in quelle settimane nelle modalità che ho descritto, ma che è la continuazione di una logica che viene da lontano. Perché in tutti questi anni noi abbiamo assistito a che cosa? A un mettere in un angolo, considerare poco più di, che nulla i medici di famiglia, i medici di base. Non dimentichiamoci che eh, noi abbiamo avuto, un, eh, noi inteso come italiani in generale, un sottosegretario alla presidenza del eh, Consiglio, eh, Giorgetti, lo era in agosto, che a metà agosto dichiarò che eh, praticamente i medici di famiglia erano superati, non servivano più perché una persona si collegava al web e andava a cercarsi direttamente lo specialista. Evitiamo commenti su questa dichiarazione. La regione Lombardia questa dichiarazione la stava già applicando e l'ha applicata in modo molto chiaro e molto netto. Quindi medici di famiglia totalmente abbandonati a se stessi. Ma non solo. In tutti questi anni sono stati ridotti di numero e chiusi moltissimi servizi territoriali che costituiscono sempre una parte essenziale di questa prima linea. Facciamo due esempi. Uno sono i servizi di medicina preventiva sul territorio. Ormai sono a, a, se va bene riescono a occuparsi delle vaccinazioni e di poco altro. E secondo cosa gravissima e soprattutto fondamentale anche oggi nella seconda fase i servizi di medicina del lavoro. Perché che cosa accade? Che oggi il medico del lavoro è un medico a partita IVA che ha un contratto col datore di lavoro il quale datore di lavoro lo può licenziare da un momento all'altro. Io sono un medico del lavoro, nella mia vita mi è successo più di una volta. E quindi è un rapporto di tipo privato. Alle ASLA-TS che cosa è rimasto? La funzione di controllo relativamente alle aziende per vedere come viene applicata la medicina del lavoro e in questo caso quali precauzioni si prendono. Ma se vengono tagliati i servizi, ridotti di numero, ridotto il personale disponibile, i servizi di medicina del lavoro non possono assolutamente far più nulla. Al massimo, se va bene, fanno un questionario per raccogliere informazioni e poi decidono di andare a fare un'ispezione in un'azienda, non so su quante centinaia. Allora, travolta questa prima eh, linea, l'onda si abbatte completamente sulla struttura ospedaliera. Ma prima di parlare della struttura ospedaliera facciamo un altro esempio. Cosa è anche mancata? L'epidemiologia, che non è un gioco da bambini. L'epidemiologia è una scienza. Chi come me ha una specialità in sanità pubblica ha dovuto fare degli esami di medicina e di, di epidemiologia. Io sono un medico del lavoro, quindi ho una branca che sta nella sanità pubblica, ho fatto gli esami di epidemiologia. È una scienza. Allora, quando arriva una nuova infezione devi riuscire a costruire anche degli studi epidemiologici che permettano, a, ah, la sorveglianza sanitaria, due, una serie di informazioni che, alle quali puoi accedere per esempio individuando un campione di popolazione numericamente limitato, stratificato per condizioni sociali, per tipo di patologie pregresse, per età e via dicendo, dentro questo campione indagare qual è la diffusione del virus per poter avere un'idea di qual è la diffusione in una popolazione più o meno omogenea. Zero di tutto questo. Uno degli strumenti fondamentali, per la diagnosi e poi per gli studi di cui sto parlando e l'uso del tampone. Ma anche qua, cioè noi abbiamo assistito a discussioni sul tampone, è come se un gruppo di ragazzi si trova in un bar e dice, Beh, abbiamo questo strumento, che cosa facciamo oggi? Ma no, ma, eh, esistono documentazioni, corsi di formazioni, specialità, è uno strumento di sanità pubblica. Allora, uno strumento che può fare diagnosi dentro eh, su una patologia di tipo trasmissibile, ci sono delle linee guida precise su come utilizzarle a livello internazionale. Cioè, tampone lo devi fare, prima di tutto, sulle persone che mostrano una sintomatologia, secondo, devi farlo sui contatti di queste persone e se un qualcuno di questi contatti risulta positivo, lo devi fare sul contatto del contatto continuando ad andare a costruire dei cerchi concentrici sempre più ampi, inseguendo il virus nel suo percorso. E questo ti permette, una volta che individui le persone positive e le metti in quarantena, di cercare di limitare la potenzialità di diffusione del virus stesso. Oltre ovviamente a dover fare il tampone rispetto agli operatori sanitari e cominciare da quelli che sono esposti maggiormente. Nulla è stato fatto. Il tampone e pochi tamponi sono stati fatti unicamente alle persone sintomatologie in fase grave della malattia che arrivavano in ospedale. Ma neanche a questi poi è, stato, sono, è stata fatta una raccolta anamnestica che ave, poteva permettere, avrebbe potuto permettere, di rincorrere e di individuare poi i contatti. Zero. L'onda arriva a questo punto sul sistema ospedaliero e qui cosa trovo? Trovo un sistema ospedaliero. Che è stato tagliato nella disponibilità di posti letto da vent'anni a questa parte. Do un solo dato: 1981, quindi siamo subito dopo la riforma sanitaria che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e Universale. 1981 ci sono 530.000 letti a livello nazionale. 2017 siamo sotto i 230.000, non ci sono parole da aggiungere, è evidente il taglio che è stato fatto. Un taglio lineare ripetuto dai vari governi che si sono susseguiti, un taglio applicato in tutta Italia e quindi anche in Lombardia. Questo taglio lineare è poi stato ancora più forte, più significativo rispetto ai posti della medicina d'emergenza, che come sapete alla fine era in un numero limitatissimo. In più in Regione Lombardia c'è un'altra aggravante che attraverso il sistema costruito da Formigoni, che ha governato per circa vent'anni nella regione Lombardia e che ha puntato tutto sulla sussidiarietà, si sono sviluppate in Lombardia tantissime aziende sanitarie, chiamiamole così, oppure cliniche, oppure strutture sanitarie private, che sono però state accreditate all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. In una logica ufficialmente definita sussidiarietà, ma dove queste strutture sanitarie non andavano a coprire quegli interventi sanitari previsti dai Lea, cioè dai livelli essenziali di assistenza, cioè quell'assistenza che deve essere dovuta a qualunque cittadino, ma che la struttura pubblica non riusciva a fare. Quindi non avevano un ruolo, diciamo, eh, complementare, ma hanno un ruolo totalmente sostitutivo della sanità pubblica. Basta ricordare che... Poco meno del 40% della spesa sanitaria corrente della regione Lombardia e quindi spesa sanitaria pubblica ha come destinatare strutture private convenzionate. Ora, queste strutture private convenzionate si comportano come una qualunque azienda privata, e cioè devono fare profitti e distribuire ai propri azionisti i maggiori profitti possibili. Per loro. Eh, più malati ci sono e più malattie ci sono, più c'è da curare più c'è da guadagnare. Paradossalmente, ma è un dato di fatto oggettivo, nessuno lo può smentire, l'attività di prevenzione non solo non interessa minimamente queste aziende private, ma anzi, lavora contro di loro, perché una prevenzione ben fatta sostituisce per usare la parola che loro dicono, cancella, anziché più sostituire, cancella dei clienti a loro, fa diminuire il numero di clienti che si rivolgono alle loro strutture. Quindi abbiamo una sanità privata che fa parte integrante e accreditata del Servizio Sanitario Nazionale, ma a questa sanità privata non interessa nulla la prevenzione, anzi la vede col fumo negli occhi. E secondo, non interessano quei settori della medicina come le emergenze, come il pronto soccorso, dove la possibilità di fare profitti è estremamente limitata. Sono molto più interessati all'alta chirurgia, alla medicina personalizzata, alla ricerca sul genoma, eh, alla cardiologia, alle patologie croniche. E questo pesa ovviamente sulla difficoltà e i ritardi di risposte che il servizio ospedaliero riesce a fare. Siamo sempre su questo servizio ospedaliero. Che cosa accade? Anzi, cos'è accaduto precedentemente? È accaduto che per eh, diversi anni, con un'accelerata negli ultimi due o tre anni, la regione ha chiuso molti ospedali, ospedali territoriali, locali, e ha chiuso anche molti reparti di alcuni grandi ospedali, eh, tra le proteste della popolazione. Questo nei fatti oggettivamente ha favorito lo sviluppo di strutture private che sono andate a coprire quelle esigenze nel territorio che prima erano coperte dalle strutture pubbliche. Nello stesso tempo la regione non ha messo in piedi quella rete di servizi di strutture intermedie che dovevano essere rivolte o a popolazione con patologie croniche o a popolazione che usciva dalla fase acuta ospedaliera non doveva rientrare in casa, non era in grado di tornare in casa e quindi doveva essere ospitato presso queste strutture intermedie. Anche queste sono ridotte al minimo. Allora, mettiamo insieme questi elementi. Arriva questa ondata molto forte, non è stato fatto nulla prima per cercare di eh, fronteggiarla, arrivano alla prima linea la, linea. la prima linea viene addirittura abbattuta dall'interno. Quindi l'onda si arriva con una grande potenza su servizi ospedalieri che sono ridotti nella situazione in cui ho descritto. A questo punto. I posti non erano sufficienti. E allora cosa abbiamo? Da un lato i medici che si sono trovati nella drammatica situazione di decidere chi andava curato e chi andava abbandonato al proprio destino. Secondo, abbiamo avuto il fatto che molte persone, soprattutto persone anziane con una sintomatologia grave ed evidente, sono stati lasciati a casa. Da parte del numero verde gli è stato detto di non rivolgersi neanche in ospedale e sono arrivati al decesso a casa. Terza cosa, che se mancando posti, quando il paziente superava la fase critica e quindi poteva uscire dall'emergenza, dovevano mandarlo da qualche altra parte avendo tutti gli ATP. non avendo attivato le strutture intermedie, non avendo bloccato l'ondata attraverso interventi territoriali, non avendo accettato per esempio la mia proposta che era quella a quel punto di requisire le cliniche private, quelle non convenzionate, che in tutta questa vicenda se ne sono state assolutamente fuori, anzi hanno ereditato una parte delle visite che non faceva più il Servizio Sanitario Nazionale, che aveva disdetto e che i cittadini che possono pagare sono, sono rivolti a loro. Andavano requisite se non ci stavano, invitate a partecipare se non ci stavano requisite queste cliniche private e quei malati che uscivano dalla fase acuta dalla fase grave e che non avevano un posto dove andare, dovevano almeno essere eh, indirizzati presso queste cliniche, assistiti in queste cliniche. Per motivi politici la regione non ha fatto questo, non ha neanche requisito strutture ospedaliere e hanno fatto quell'altro disastro enorme che hanno mandato queste persone all'interno delle residenze sanitarie. Residenze sanitarie dove vi erano persone, vi sono migliaia e migliaia di persone fragili in età avanzata, quindi esattamente il target preferito dal virus è quel target che più facilmente può arrivare al decesso. Sono usciti pochi giorni fa i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che ci dicono che l'età media dei decessi per Covid è 80 anni, quindi hanno mandato delle persone positive al Covid esattamente nel posto meno indicato. Per di più non hanno fornito alle personale sanitario e non solo, assistenziale, che lavori in questa RSA i dispositivi di protezione individuale, con il risultato che si sono infettate moltissime persone lì ricoverate e moltissime persone del personale sanitario e sociale che lavorano dentro questa RSA. Noi Io tengo, conduco una trasmissione che si chiama 37.2 tutti i giovedì mattina alle 10.35 a Radio Popolare, e abbiamo definito insieme a Medicina Democratico un osservatorio coronavirus con vari servizi, vari mail per contattarci, tengo delle dirette Facebook tutte le domeniche sere eccetera. Noi abbiamo lanciato subito una eh, richiesta, una campagna rivolta ai magistrati perché intervenissero, perché noi arrivavano decine e decine di segnalazioni delle tragedie che si consumavano dentro l'RSA e finalmente a un certo punto i magistrati hanno aperto l'inchiesta e il resto conosciuto come notizia. Aggiungo che non solo il personale dell'RSA è stato abbandonato a se stesso, ma anche il personale degli ospedali è stato abbandonato a se stesso. Noi, io ho ricevuto telefonate, mail, eccetera, da tantissimi colleghi che dicevano noi eh, non abbiamo i dispositivi di protezione individuale. E allora come l'ha risolto la regione o le, le ASLA TS o le SST, che sono sempre strutture ospedaliere, mandando un numero adeguato di mascherine, di camici monouso, di occhialini, eccetera. Assolutamente no. È stato stabilito, e purtroppo questo c'è una responsabilità anche nazionale, va detto con chiarezza, che mentre le persone, le persone intendo tutti, coloro che erano stati in contatto con una persona Covid positiva, che sapevano di essere venuti in contatto, dovevano stare in quarantena almeno due settimane, a tutto il personale sanitario è stato detto per voi questa regola non vale. Se un vostro collega eh, si infetta, arriva alla fase sintomatologica, viene eh, diagnosticato come Covid, voi andate avanti a lavorare, nemmeno il tampone è stato loro fatto fino a quando eventualmente non arriva un'altra persona, un altro medico a sviluppare la patologia in termini sintomatici e a quel punto anche lui rimarrà a casa e gli altri continuano a lavorare. Qual è stato il risultato? Che inconsapevolmente hanno diffuso l'infezione, i medici, tra i loro colleghi e tra il personale lì ricoverato. Ed infatti ci sono state delle prese di posizione dell'Ordine dei Medici regionale, che non è proprio un organismo rivoluzionario, che però è stato durissimo rispetto alle regioni dicendo attenzione perché voi state eh, trasformando coloro che devono eh, curare in potenziali vettori di infezione eh, rispetto al resto dei cittadini. Questo, eh, quadro eh, si è ulteriormente complicato nella fase numero due. Perché cosa accade nella fase numero due? Esce, eh, tra le altre cose, esce anche un eh, decreto, un'indicazione da parte del Ministero eh, della Sanità che dice eh, tutte le persone che hanno avuto una patologia Covid, io aggiungo diagnosticata non diagnosticata perché migliaia e migliaia sono le persone rimaste a casa senza che gli sia stato fatto un tampone prima di tornare al lavoro devono avere dei tamponi che testimoniano la negatività per evitare di infettare perfetto queste indicazioni arrivano ai medici del lavoro io sono un medico del lavoro vorrei sapere dove gli facciamo fare i test i tamponi scusate perché la regione Lombardia continua a insistere che i tamponi vengano realizzati solo e unicamente sulle persone sintomatiche e oggi sono obbligate a farlo il personale sanitario perché c'è un'indicazione ministeriale. Allora, in questo momento nella regione che ha il 50% dei decessi per Covid non è possibile fare un tampone. Io sto seguendo persone che hanno scritto al nostro osservatorio, ma tante, che sono a casa da settimane e settimane l'ultima che mi è arrivata due giorni fa di mail dice da otto settimane addirittura con una febbricola non sono riusciti a fare il tampone e abbiamo i medici del lavoro che non sanno come fare quindi abbiamo persone a casa persone da tornare al lavoro non. in questo contesto abbiamo scoperto dei laboratori privati autorizzati dalla regione a fare i tamponi all'interno della medicina del lavoro che arrivano a far pagare i tamponi anche 240 euro. Abbiamo scoperto e portato in trasmissione un caso per fino a 332 euro, ma poi su quello hanno detto che hanno sbagliato, hanno rimborsato, si arriva dai 120 ai 240 euro. Per le aziende il singolo non lo può fare. Allora, questo è molto grave, perché è come che la regione non esegue un compito che istituzionalmente dovrebbe eseguire, lascia il campo completamente aperto, all'intervento del privato che su questo crea un business incredibile. Anche qui come si giustifica la regione? Ci mancano i reagenti. Ma io dico com'è possibile che mancano i reagenti e i laboratori privati li hanno e a me che sono uno delle migliaia di medici iscritti all'ordine dei medici di Milano è arrivata come a tutti i miei colleghi la pubblicità di laboratori privati che annunciano che per esempio da oggi dal 11 di maggio sono, eh, possono fare tamponi a tutti, anche ai singoli, quindi non solo per il lavoro, e li offrono a un prezzo decisamente caro. Gestire la fase 2, rientra al lavoro, senza un piano di sorveglianza sanitaria, a mio parere è una questione assolutamente dei responsabili. Certo. La uh, questione dei sento un po' ritorno. Su questa questione dei tamponi ci sono anche delle ripercussioni per quanto riguarda i medici, quindi il fatto che per esempio non si possa più qualificare la malattia come malattia ma come infortunio sul lavoro e in assenza di tampone non si può riconoscere in quanto infortunio sul lavoro. Questo è un eh, problema, un problema grosso. Allora, l'Inail ha accettato per il personale sanitario e per il personale sportellistico, cioè quello che sta in front office con il eh, pubblico, che l'infezione da Covid sia riconosciuta come infortunio sul lavoro. Questo è importante perché ovviamente significa un risarcimento e significa, se qualcuno dovesse evolvere per chi ha avuto un'evoluzione verso il decesso, anche la reversibilità verso i familiari. E ha riconosciuto poi, invece, per tutti i lavoratori il fatto che la malattia da Covid viene, non viene conteggiata all'interno del periodo di comporto, cioè del periodo massimo di assenza che uno può fare senza rischiare di essere licenziato. Però, che cosa accade adesso? Che uno deve eh, dimostrare che è a casa in, eh, per, per malattia Covid. Se non gli viene fatto il tampone, come fa il personale sanitario, il personale sportellistico a testimoniare che è a casa per Covid e non per un'altra influenza? Allora, per ora l'INEL coglie queste domande, e poi rimangono lì, ma non abbiamo nessuna certezza che da qui a qualche mese l'INEL non, non le contesterà, più che contestare dirà, bene, qual è la documentazione che attesta che quel periodo che uno è stato a casa è stato a casa per infezione Covid o per rischio di infezione Covid? E qui se uno non porta il tampone, come fa? A dimostrare l'avvenuta infezione quindi rischia di esserci un vullus molto molto grave eh, per chi lavora soprattutto in questi settori certo eh, ma il fatto che non si sia fatto una, come diceva lei uno studio epidemiologico come doveva essere fatto da manuali linee guida e quant'altro viene semplicemente da una no, sottovalutazione da un cioè viene da una incompetenza Viene proprio da un... un business privato dei tamponi e quindi non seguire quello che normalmente andrebbe fatto in queste situazioni. Ovviamente, mentre le cose che ho detto prima sono tutte documentate, su questo esprimo una mia opinione. Io credo che dipenda da più di un motivo. Sicuramente nessuno si offenda, ma dipende anche da forti elementi, eh, e di eh, ignoranza e di incompetenza eh, presenti in chi doveva gestire tutte queste questioni, almeno questo è il mio parere. E eh, poi c'è un altro aspetto. Tutta la sanità lombarda, io credo che sia un discorso che può riguardare tutta Italia, ma sicuramente la sanità lombarda è ancora oltre, molto più avanti delle altre, più avanti, tra virgolette, è una sanità fortemente privatizzata, quindi con una componente privata accreditata, l'abbiamo detto prima, molto forte, ma dove la logica di gestione della sanità pubblica da parte di chi ha la responsabilità istituzionale per gestirla, la logica che guida questa gestione, è assolutamente la logica della sanità privata trasferita nella sanità pubblica. Perché? Una sanità pubblica, qualunque sia ma una sanità pubblica per definizione, ha un grande vantaggio a svolgere attività di prevenzione, perché quanto più interviene su delle malattie, evitando delle malattie, quanto più poi risparmia in termini di spesa pubblica per la cura. Ma invece il modo con cui è stata gestita la sanità pubblica in Lombardia è assolutamente speculare, alla logica della sanità privata. Per cui, come dicevo prima, nella sanità pubblica sono stati cancellati, ridotti, eh, privati di personale tutti i servizi territoriali di prevenzione. Ma questa è anche una funzione mentale. Significa che chi gestisce la sanità pubblica in Lombardia non ha minimamente in testa cosa sia l'epidemiologia, la prevenzione, la sorveglianza sanitaria. Sono Parole che probabilmente hanno studiato forse sui libri di medicina vent'anni fa, ma poi che è uscita completamente questa parola, queste parole, dalla loro pratica. E quindi non è, secondo me non ne colgono neanche il senso e, e neanche l'importanza. Questi fattori messi insieme hanno prodotto il disastro. Certo. Quindi, sì, è una questione proprio di impronta anche... Probabilmente di qualcuno che gestisce la sanità pubblica come se fosse un'azienda, non una... Esattamente, infatti, bravissima, perché infatti i direttori generali dell'ATS, SST, cioè ASL e ospedali, sono tutti di nomina politica, fatti dalla Giunta regionale e eh, dall'assessore alla sanità regionale, no? che nominano questi. E la valutazione che viene fatta poi è, da un lato, semplicemente sulla fedeltà politica al colore della Giunta. E questo purtroppo credo che avvenga in tante parti d'Italia. E l'altra, la valutazione che è fatta è unicamente sul bilancio di queste aziende, infatti, vengono chiamate aziende. Ma quando si gestisce un servizio pubblico, tu non puoi valutare solo eh, il bilancio, tu devi valutare anche l'efficienza, l'efficacia di questo servizio e come è stato proposto questo servizio ai cittadini. Quanto ha incontrato le esigenze dei cittadini? Quindi noi abbiamo direttori generali, nelle cui ATS ci sono liste d'attesa di mesi, magari anche verificato personalmente, superiori a un anno, parlo dell'epoca pre-covid, per eh, poter avere una visita e nello stesso tempo vengono confermati perché sono intervenuti, come voleva la regione, relativamente ai bilanci, poi in che modo, tagliando i servizi, tagliando il personale. Siamo di fronte, per capirci, a una logica della medicina che, primo, è impostata tutta unicamente sulla cura, secondo, una medicina iperspecializzata e terzo, impostata sulla cura ai massimi livelli di tecnologia, per cui si spendono tanti soldi per produrre o per avere sul mercato un farmaco che serve per i malati oncologici che eh, può aumentare l'attesa di vita magari di due settimane o di un mese mentre si chiudono i servizi di base per cui per fare una visita oculistica lo testimonio direttamente si aspetta anche 18 mesi, dico 18 mesi. E Quindi è proprio la logica della, del servizio sanitario che va ribaltato completamente nella fase attuale, anche perché noi non purtroppo non possiamo pensare che il Covid sia l'ultima patologia infettiva a cui ci troviamo di fronte, eh, per i cambiamenti climatici, per eh, il modello di sviluppo, per la deforestazione, per eh, l'uso eh, scellerato di eh, antibiotici eh, relativamente a una serie di allevamenti e via dicendo, eh, noi abbiamo prodotto il fatto che Alcuni agenti infettivi che prima erano lontani e separati dall'essere umano, adesso sono venuti in contatto con l'essere umano e hanno infettato l'essere umano. E questo non è difficile prevedere che si ripeterà. Allora noi dobbiamo avere una sanità pubblica che sia rivolta principalmente a un problema, eh, lo dice la parola, di sanità pubblica. Cioè un problema di prevenzione, di alert, cioè di indicatori sul territorio in grado di avvisare il prima possibile se ne arriva una nuova patologia e quindi poi permettere di studiarne le caratteristiche, quindi interventi eh, appunto eh, territoriali eh, di primo livello e via dicendo. E la, la, la sanità è organizzata tutta una, su, su altri paradigmi, allora bisogna finanziare di più il Servizio Sanitario Nazionale. Suddividere in modo diverso le percentuali che vanno a determinati dipartimenti, a determinati settori rispetto a quelli che invece vanno alla prevenzione che sono, uh, sono unicamente briciole. Va rifatto anche il percorso di studi di medicina, ripensato oltre che va tolto il numero chiuso, e ampliato il numero delle specialità, perché abbiamo i medici che si specializzano sempre più, che sanno magari intervenire sulla terza falange del secondo dito della mano sinistra, ma che poi non hanno minimamente una visione generale. No? Quindi cioè, io, Questa epidemia eh, ci dovrebbe aiutare a ripensare l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. C'è il rischio invece che mh, davanti a queste carenze che vengono percepite dal pubblico come una carenza dello Stato, in qualche maniera non si faccia un ragionamento di questo tipo, ma invece si faccia un ragionamento di allora è meglio il privato? Cioè, Dopo il coronavirus può diventare difficile fare questo tipo di ragionamento, ribaltare come dice lei la, la sanità pubblica? Io spero che diventi più facile perché migliaia e migliaia di persone almeno qua in Lombardia ma migliaia, decine di migliaia di persone stanno sperimentando il disastro eh, stanno sperimentando che sono a casa senza poter fare nulla cioè nel senso non gli è fatto il tampone non hanno la diagnosi non sanno, no? stanno, stanno verificando che i loro congiunti non sono stati ricoverati stanno leggendo e vedendo quello che è accaduto dentro l'RSA quindi io mi auguro che ci sia questa consapevolezza certo che non è facile eh, la Regione ha pubblicato qui in Lombardia sui principali quotidiani un eh, spazio pubblicitario preso insieme, anche questo è gravissimo, al, eh, non mi ricordo la sigla, ma insomma il consorzio, il coordinamento la, del, eh, delle attività private in campo sanitario, okay? e eh, ha pubblicato questa. Eh, Spottone pubblicitario dove dice la collaborazione tra sanità pubblica e privata ha dato degli ottimi risultati, ringraziamo la sanità privata e dicendo: diciamo. ecco. questo è un segno che si sentono in difficoltà, però, ovviamente hanno le risorse, la capacità comunicativa anche per informare. Eh, io sono, ve lo dico, lo dico, io sono qua con voi, anche perché lo strumento che stiamo utilizzando è l'unico che ci è rimasto. Noi viviamo in una realtà dove la stragrande maggioranza dei media mainstream non fa più inchiesta nel modo più assoluto e eh, è prono al potere politico che c'è di volta in volta. Poi al massimo cavalca gli scandali quando questi sono esplosi. Cioè, io per settimane, noi come osservatorio coronavirus, messo insieme dalla trasmissione no? 37.2, della medicina democratica, abbiamo indicato quello che avveniva nelle RSA fino a quando si sono mossi i magistrati. A quel punto, quando si sono mossi i magistrati, tutti i giornali locali hanno cominciato a fare grandi servizi. Ma ormai la questione era già sul tavolo dei magistrati. Ma su tutto il resto, il silenzio è totale. Qui c'è proprio una patologia paese. E negli altri paesi occidentali il ruolo dei mezzi di informazione è diverso. È quella di andare a fare le pulce al potere politico, di stimolarlo, di fare l'inchiesta, di andare a verificare se le dichiarazioni corrispondono alla realtà. Tolto qualche, col, qualche giornalista eh, d'inchiesta che ci sono, figurarsi, bravi, alcuni hanno anche pubblicato delle inchieste interessanti, ma stanno sulle dita di due mani, eh, non di più. Sì, infatti, questo è un problema. Tra l'altro, anche per quanto riguarda la questione dei numeri,. A parte il fatto che, come diceva lei, se non c'è uno studio, forse i numeri non sono così attendibili, mi dica lei, se questa cosa è, è plausibile pensarlo, voglio dire, se non si sa bene quanti sono i contagiati, quanti sono i deceduti per, per effetto del coronavirus, è anche difficile fare delle conclusioni come sono state fatte fin dall'inizio su comportamenti che per carità saranno anche scorretti, personali, su quelli che sono scesi da Milano al sud, su runner, su tutte queste persone e quindi si, è, si eleva il fenomeno a una sorta di orizzonte morale per cui è colpa vostra che non avete fatto quello che dovevate e non di una gestione a monte che doveva essere fatta in un altro modo. C'è cioè, secondo lei questo aspetto? Certo, ma, ma, certo ma, ma adesso veramente, cioè, eh, io ho un figlio che fa la quarta elementare, ma se solo avesse due anni di più... In prima media avrebbe capito da solo la follia e l'assenza la, la, la di qualunque dato scientifico rispetto ai numeri che la protezione civile ci ha comunicato alle sei. Ma di che cosa stiamo parlando? Di quanti positivi ci sono su che cosa? Qual è il denominatore? Sui tamponi che ogni giorno venivano fatti, cambiando numero, venivano fatti con 20 criteri diversi in, in 20 regioni diverse. Che senso ha? Non c'è nessuna base scientifica se manca il denominatore, mancano delle indicazioni su a chi vai a fare il tampone, è chiaro che i risultati possono modificarsi totalmente da un giorno all'altro tanto per citare qualcosa, oppure che cosa? Alla percentuale delle persone risultate positive sui tamponi fatti, dimenticandosi di dire che i, i, i positivi sono di giorni precedenti perché non è che il risultato del tampone gli arriva nel giro di un'ora o di due quindi su che numero lo vai a misurare? No, eh, eh. Oppure davano il numero, la percentuale dicevano qual era la percentuale delle persone risultate positive quel giorno sul numero dei positivi fino allora totalizzati vi rendete conto che è una follia vi faccio un esempio matematico se ogni giorno noi abbiamo mille positivi la, facciamo finta di essere alla fine della prima settimana se fino a quel momento ci sono 10000 positivi quando ne hai mille il giorno dopo dici che hai avuto che cosa? un aumento del 10%? se dopo un mese tu hai ancora l'aumento ogni giorno di mille positivi ma alla fine del mese ci sono 100.000 positivi. Cosa dici? Che va meglio perché è avvenuto l'aumento solo dell'1%. Mi sono spiegato. L'aumento è sempre stato di 1.000 positivi. Ma quando mai vai a misurare l'aumento dei nuovi positivi sul numero totale di positivi che si sono verificati fino a quel momento? Ripeto, un ragazzino di prima media lo capisce. Quindi sono numeri usati in un modo o nell'altro secondo il messaggio che si voleva dare alla, alla popolazione. Quindi veramente un disastro. Poi c'è un problema che, che, che ha toccato lei, è importantissimo, la comunicazione. Ma non si può fare un decreto annunciandolo alle 10 di sera, mi pare che fossero, comunque insomma in serata che eh, uno non potrà muoversi fuori dalla regione, che la Lombardia verrà chiusa, senza prima fare informazioni, spiegare molto bene la malattia, come si diffonde, cos'è e quali sono le precauzioni da prendere dentro un contesto sociale, perché non era bene muoversi e spostarsi da quella regione, perché altrimenti si sarebbe diventati, diciamo, tra virgolette complici del virus, nel senso che si sarebbe favorita la diffusione del virus. Ma se si dà solo l'annuncio che verrà chiusa una regione, che non ci si potrà spostare senza dare altre informazioni, e senza anche dire che cosa succede a chi rimane fuori regione, no? perché magari uno era in Lombardia, questa persona può venire assistita, eh, non è che potrà stare se in un albergo per un mese in un albergo, eh, lo Stato interviene. L'assenza di queste informazioni ha portato all'evento che tutti poi hanno visto, che le persone si sono spostate, chi doveva tornare a sud è tornato a sud. Vogliamo fare... Qui sono le istituzioni che dimenticano il ruolo che devono avere. O facciamo un altro esempio. A un certo punto eh, viene dato l'annuncio che lunedì, se non sbaglio, eh, 4 maggio, eh, si va, passa in fase 2. Quindi la gente può uscire più facilmente, eccetera. Ma se tu sei il sindaco di una grande città, ti immagini che quel giorno molta gente uscirà. Sai benissimo che quali sono le zone nella tua città dove la gente va in genere e dove eh, ci può essere maggior folla allora vuoi prevedere prima una presenza di vigili? Non tanto che vanno subito a dare le multe ma che vanno a far mettere mascherine e a rimandare a casa la gente e se uno non esegue, non rispetta le distanze a quel punto gli danno le multe niente salvo poi dopo, il giorno dopo fare una filippica tremenda un'incazzatura eh, colpa della gente, ma momento la gente che non ha usato le mascherine lo dico chiaramente e che non ha mantenuto le distanze ha sbagliato, ha una responsabilità ed è giusto riprenderle e intervenire e se qualcuno è multato è stato giusto multare ma tu se sei responsabile di una città e anche la responsabilità sanitaria perché il sindaco è responsabile sanitario, quel giorno non intervieni, prima non innesti un meccanismo dissuasivo rispetto alla popolazione eh, c'è un... Terzo esempio, l'11, il 4, il 5, il 6 maggio, tutti a discutere di questi fenomeni, ripeto, la gente deve mettere le mascherine, tenere la distanza e quindi se non lo fa viene multata. Ma io chiedo, c'è stata una, una televisione o un media che è andata con una macchina fotografica, una telecamera, dentro un ambiente di lavoro a vedere se le distanze erano rispettate, se i dispositivi di protezione c'erano, oppure se quella produzione andava interrotta come prevede il decreto fino a quando non ci sono dispositivi di protezione individuale. Per poi sentirsi dire dalla direzione dell'INAIL che ogni giorno ci sono 300 nuovi casi di segnalazione di infortuni sul lavoro, cioè di infezioni avvenute sul lavoro. Ma su quello nulla. Nessun ente locale ha detto andiamo a verificare all'interno di un luogo di lavoro. Perché? Perché lì dietro c'è Confindustria, con il suo peso, peso in grado di condizionare il mondo politico-amministrativo e quindi non si va. Non è un caso che noi ma questo è proprio assurdo, eh? noi abbiamo dei decreti che prevedono le multe verso i cittadini che non rispettano le regole. Benissimo. Ma vi siete accorti? che nei decreti che permettono la riapertura dei luoghi di lavoro non è prevista nessuna sanzione per il datore di lavoro che non rispetta le misure di precauzione ma semplicemente l'interruzione della produzione fino a quando non si mette in regola? Risultato, molti datori di lavoro dicono io apro comunque, poi se mi bloccheranno a quel punto mi procurerò i dispositivi se no vado avanti a lavorare così sapendo che di controlli ne vengono fatti pochissimi e queste sono contraddizioni grosse, quindi le varie Istituzioni a diversi livelli hanno le loro responsabilità. Come, come, non dimentichiamo in questa carrellata generale che stiamo facendo, la responsabilità numero uno condivisa dal governo della regione Lombardia di non aver messo la zona rossa in provincia di Bergamo. Perché quante morti si potevano evitare, quanto si sarebbe potuto contenere il virus io aggiungo che a un certo punto avrebbero dovuto addirittura mettere la zona rossa anche ne, ne, nella zona di Cremona, per i dati che ci sono stati a un certo punto. Ma siccome lì c'è un intreccio tra una regione orientata da una parte e un governo orientato dall'altra che è in sintonia con le amministrazioni locali, si sono messi tutti d'accordo, no? temendo di diventare impopolari e subendo la pressione di Confindustria, si sono messi tutti d'accordo di diventare la zona rossa. Ma la mancata dichiarazione di quella zona rossa l'abbiamo pagata tutti eh. mica solo noi lombardi eh. tutti con la diffusione del virus sì, non lo dica a, a me che è di Bergamo, Bergamo. <ride> so benissimo <ride> cosa intendo uh, per quanto riguarda la questione vaccino mh, siccome comunque c'è stata questa dinamica di chi può pagare a determinate risorse e chi invece non può si arrangia è plausibile pensare che una volta che finalmente verrà trovato questo vaccino ci sarà una dinamica di questo tipo anche con i vaccini o possiamo stare tranquilli e pensare che per un altro tanto sarà gestito con un minimo di criterio? Cosa vi devo dire? Di stare tranquilli? No, no, non tranquilli, non state tranquilli perché la storia va in un'altra direzione. Non è un caso che proprio qualche giorno fa eh, il professor Garattini ha lanciato un appello rivolto agli stati e rivolto anche alla, eh, alla, alle aziende eh, farmaceutiche, dicendo, alle aziende, dicendo, attenzione, la ricerca che state facendo sul vaccino è in parte anche finanziata con risorse pubbliche e risorse di fondazioni, quindi non solo con soldi vostri. Quando se mai arriverete alla produzione del vaccino dovete ricordarvelo. Deve essere reso disponibile a tutti. E L'appello rivolto agli stati è organizzatevi immediatamente per mettere a disposizione tutti i laboratori possibili, perché se domani dovessimo avere il vaccino, bisognerà produrlo in miliardi di dosi questo vaccino. E dove si produce? Nel, nei laboratori solo dell'azienda che eventualmente avrà il brevetto? E da qui la richiesta, sempre fatta da Garatini, che non si applichi il brevetto nelle modalità attuali. Modalità attuali in base agli accordi TRIPS, che sono gli accordi sulla proprietà intellettuale stabiliti all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, prevedono che chi produce, chi mette sul mercato un vaccino, un farmaco, per 20 anni ne ha il monopolio, è l'unico che lo può produrre. Allora c'è un problema di costi e un problema di capacità di produzione. Bisogna modificare questa regola. Se c'è un'emergenza, questa non vale solo per le persone che devono stare chiuse a casa, deve valere anche per Big Pharma. no? cioè per le grandi aziende farmaceutiche. Si muoveranno gli stati in questo modo? Io non sono ottimista, perché finora hanno sempre giocato di sponda con Big Pharma. Questo riguarda il vaccino, ma questo riguarda anche eventualmente la scoperta di nuovi farmaci, che in questa fase sono più importanti, perché il vaccino non avrà tempi brevissimi. Ci sono diverse fasi nello studio e un vaccino quando viene messo sul mercato deve essere un vaccino che funziona e che funziona al 100%. Non è che possiamo rischiare di dire a qualcuno sei immunizzato, non ti infetterai e poi questo si infetta. Noi abbiamo bisogno subito di farmaci. Anche qua, se dovessero arrivare a scoprire l'efficacia di un nuovo farmaco, perché finora si stanno utilizzando farmaci che erano già disponibili per altre patologie, ma se si dovesse arrivare a un nuovo farmaco, che cosa succede? Scatta il brevetto? Se ritorna a, a quello che è accaduto con Sofosbo, Bovir, il farmaco per l'epatite C, per cui veniva venduto qua a 64 euro, a 80 dollari negli Stati Uniti, quando il costo di ricerca e produzione non arrivava al 10%, con la gente che da Milano e da Torino ha dovuto andare in India, sono casi che ho seguito direttamente per procurarsi il farmaco, perché l'India ha una legge diversa sui brevetti e quindi poteva tenere dei prezzi molto più bassi, e queste sono questioni che viene discutere adesso, eh? non doverle discutere poi a posteriori quando, come speriamo, ci sarà un farmaco. Certo. Poi c'è tutta la questione test sierologici, non è, non è molto comprensibile se siano utili, se siano solo un altro modo per fare business uh, da parte delle aziende, cioè non è chiaro se è, è utile solo in, associato a un tampone. Mm. E a chi lo chiediamo? A chi lo chiediamo? io sto parlando con lei adesso Un, ho finito di leggere la nuova, non so se circolare o decreto eh, del ministro della sanità dieci minuti prima di cominciare con lei la diretta non. francamente non è chiaro No, sono so rimasto cosa dice il ministero della sanità? cosa dice? dice ad oggi in base a, e cita tutta una serie di evidenze, e in base a quanto dice l'OMS, in base a quanto dicono le istituzioni europee, ad oggi noi non abbiamo un test per gli anticorpi che garantisca quel livello di certezza e di approfondimento tale per cui possa essere veramente utile. Cioè dice c'è un problema di falsi positivi, di falsi negativi, cioè di risposte che non siano corrette, dovute anche a una possibilità di cross reaction, cioè di reazione incrociata con altri anticorpi, prodotti eh, rispetto ad altri virus, quindi dice non c'è certezza. In più… Eh, noi abbiamo bisogno non solo di sapere se c'è una risposta di anticorpi ma di sapere quali anticorpi sono presenti e qual è il titolo cioè semplificando la quantità di questi anticorpi se questi anticorpi poi sono neutralizzanti rispetto al virus oppure no dice queste informazioni in modo preciso non le abbiamo per cui per ora dice al di là del fare gli antico, il test degli anticorpi anche chi dovesse risultare positivo agli anticorpi quindi vuol dire che è stato infettato, deve comunque fare il tampone per sapere se può ancora infettare o no. E poi questo documento del Ministero della Sanità dice anche, attenzione, perché può anche capitare che qualcuno venga diagnosticato come negativo agli anticorpi, perché è stato infettato poco prima e nei primi giorni non c'è produzione di anticorpi, quindi non dà un livello di certezza. Quindi una serie di spiegazioni e indicazioni che da un punto di vista scientifico mi convincono che non dicono che non avremo mai un test efficace eccetera, ma dicono che lo studio deve ancora andare avanti. Però che cosa accade? Che verso il termine del, di quel documento si dice eh, che c'è stata una gara, che ha vinto un'azienda una gara per produrre un test per gli anticorpi e si raccomanda che il test che sarà messo sul mercato abbia una determinata specificità, una determinata sensibilità, cioè riduca al minimo e dà dei percentuali i falsi positivi e i falsi negativi. Allora, adesso sto parlando da tanto, ho detto cose anche pesanti, strappiamo un sorriso. Oh, schizofrenia è una brutta malattia. Mi spiego, con rispetto per chi ce l'ha e la sofferenza di chi ce l'ha. Come si fa a fare un documento in cui prima si dice, attenzione, non utilizzate i gel? dice c'è una società che ha vinto una gara. Ma quella gara chi l'ha fatta? Infatti sì. E siamo sempre lì, no? Non è che puoi fare una gara per il test anticorpi senza l'ok okay del Ministero. Allora, cosa, mi, mi, mi mandi tutta una circolare che mi mette in dubbio, che raccomanda che eh, non è esaustivo, che bisogna fare i tamponi, e poi dopo voglio capire dove devo andare a fare i tamponi, e poi dopo mi si dice, eh, c'è stata una gara, c'è stata. Eh, L'ha fatta qualche struttura legata al Ministero, alla Sanità Nazionale, non so chi quella gara. E allora se non, non siamo ancora in grado di arrivare a produrre un anticorpo, devi dire fermi tutti, cioè fino a un, un test per gli anticorpi, non siamo in grado di produrre, scusate, un test per gli anticorpi sicuro nelle risposte che dà e di sicura interpretazione, allora devi dire va bene, è stata fatta la gara, un'azienda ha vinto, ma fermi lì, fino a quando non c'è un test che corrisponde a queste qualità, fermiamo tutto, anche perché la produzione eccetera va avanti, con soldi pubblici, non è che le aziende lo fanno gratuitamente. Adesso l'ho letto un'ora fa questa circolare, mi stavo domandando che cosa dovrò dire quando faccio la mia diretta eh, Facebook per cercare di spiegare a chi mi ascolta qual è la situazione. Per cui, che cosa succede? Che le regioni, i comuni, i singoli che si sono attivati e che fanno il test per gli anticorpi per conto proprio li possono fare? Lì, dopo tutta questa spiegazione. Per quanto interpretato l'italiano, che è molto contorto, sembrerebbe che dei test, le strutture private li possano fare purché abbiano il, marco, il marchio CE perché non c'è un divieto a farli fino a quando non ci sono alcuni parametri. Quello che ho capito è questo, quindi non, dice che in qualche modo li possono fare dopo aver avvisato che probabilmente questi non danno delle risposte precise. Quindi, in sostanza, il test nazionale non c'è qualcuno è stato incaricato di produrlo e il ministero dice però deve rispettare sensibilità e specificità perché per ora queste cose non ci sono. Quindi vuoto totale. Ogni ente locale si organizza per conto proprio, usa dei test che secondo il ministero ad oggi non hanno quella validità e che cosa succede? Che i laboratori privati a loro volta fanno il test, lo fanno pagare, adesso l'ultima cifra di venerdì era 75 euro, un caso che una persona mi ha Segnalato, e poi la persona è davanti a un risultato che non sa che valore può avere. Mm -hmm. Ci rendiamo conto in quale situazione siamo. Sì, infatti, il punto centrale che possiamo ricavare da tutta questa situazione, direi che, quantomeno, lo Stato è ambivalente. <ride> Questo è quantomeno ambivalente. Ah, sì, cioè non c'è. Allora, di fronte a una patologia di cui si conosce poco, è chiaro che si deve andare anche un po' alla volta, alcuni passaggi saranno fatti con difficoltà a tentone, qualche volta sarà necessario tornare indietro, figurarsi, nessuno ha eh, la macchina per vedere il futuro. Però quando poi si danno delle indicazioni alle, eh, alla popolazione, queste indicazioni devono essere chiare, intellegibili, le persone devono poterle capire, devono sapere come si devono comportare di conseguenza. E poi ci vuole un atteggiamento diverso rispetto alla sanità privata. Se si dice che i test per gli anticorpi ad oggi non hanno una validità scientifica o hanno una validità scientifica ridotta, io non lo so, ma se le ricerche dicono questo, allora devi dire che non autorizzi i laboratori privati a fare quei test, perché diffondono farsi dubbio, farsi certezza, secondo del risultato tra la popolazione. E lo Stato è responsabile della salute della popolazione. Quindi allora dici, fermi tutti anche i laboratori privati. Fino a quando non abbiamo una certezza. E quando è la certezza, prima metti in grado la struttura pubblica e il servizio sanitario nazionale di poter intervenire. E poi dopo valuterai no? se autorizzare a che condizioni il privato e magari chiaririzzando il prezzo. Magari, no? Questo è sicuramente un punto. Cioè test che costano 200 e passa euro, veramente eh. disponibili solo a loro persone, come al solito. Per chiudere con una nota positiva, ci sono dei casi, dei modelli positivi di risposta a questo virus che secondo lei sono stati... va vabbè, diciamo, io ho parlato del disastro che si è verificato soprattutto in Lombardia. Per esempio, per quanto riguarda il eh, tracciamento dei contatti e un uso scientifico, non c'è bisogno di aggiungere altre parole, scientifico, eh, dei tamponi il Veneto si è comportato con una modalità molto diversa e infatti la mortalità in Veneto è molto diversa da quella lombarda, la letalità per la precisione, cioè il numero di decessi rispetto alle persone positive è molto inferiore a quella lombarda ed è inferiore in Veneto anche la percentuale delle persone che, eh, sul numero di positivi individuati che sono finiti in ospedale perché hanno potuto, sul, eh, hanno potuto essere assistiti maggiormente sul territorio. Quindi su quell'aspetto, poi anche lì di errori ce ne sono stati tanti, ma su questo aspetto specifico quello è stato un comportamento decisamente migliore di quello che è avvenuto in, in Lombardia. Oppure se dobbiamo guardare all'estero, un esempio banale, semplicissimo, in Norvegia hanno chiuso contemporaneamente i luoghi di lavoro e le scuole e poi hanno aperto alcune classi delle scuole, alcuni spazi delle scuole per i figli di coloro che dovevano comunque andare a lavorare, per evitare che, avendo chiuso le scuole come è caduta in Italia, non avendo chiuso i luoghi di lavoro che sono stati chiusi dopo, in quelle settimane i bambini con, con chi sono rimasti? Con i nonni, cioè con le persone più fragili. E noi sappiamo che sembrerebbe proprio che i bambini si infettano più difficilmente, evolvono più difficilmente, però possono essere portatori asintomatici e quindi possono infettare i nonni, quindi andava posto una cesura generazionale. No? E Cosa che hanno fatto, ad esempio, in Norvegia. In Italia, assolutamente questo non è stato fatto. Ma anche adesso, mentre parliamo che i luoghi di lavoro non hanno riaperto tantissime, e lunedì prossimo riapriranno altri. E, e, e tutti i servizi per i bambini, per l'infanzia, eccetera, sono tutti chiusi. Con chi stanno i bambini? Parlo dei bambini piccoli. Con i nonni, ma non abbiamo imparato abbastanza. Ma non l'ha detto l'Istituto Super di Sanità l'altro giorno, che l'età media di decessi è 80 anni? Va bene. Io mi fermerei qua. Sì, no, infatti, fermiamoci qui. Va bene. Allora, ringrazio per la sua disponibilità. Eh, buona giornata. Grazie altrettanto. Per aver servito sotto Perfetto, e poi ci farete sapere, mi farete sapere quando l'avete pubblicata, così facciamo girare. Va bene? Grazie. Grazie, arrivederci. No.